Come va tassata la finanza decentralizzata in giro per il mondo? Come viene considerata? Ebbene, la verità è che nessuno lo sa. Ad oggi si fanno delle, si fanno delle supposizioni, si fanno delle assimilazioni a una fattispecie reddituale e tendenzialmente la si fa rientrare per il momento nel capital gain. Capital gain da considerare come a questo punto interesse sull'investimento o come cripto essa stessa, se quello che mi torna indietro in realtà è una percentuale sulle cripto investite magari sotto forma di cripto ebbene eh, di nuovo non esiste una risposta definitiva alla legge perlomeno ad oggi in ciascuna giurisdizione del mondo e attenzione io oserei dire nella quasi totalità delle giurisdizioni non mi risulta una legislazione fiscale che si sia espressa ancora in, in questo senso, è possibile fare però delle interpretazioni e quindi eh, affermare che i paesi crypto friendly ad oggi così come non tassino le blues da cripto non tassino neanche gli introiti i proventi, i ritorni sull'investimento da finanza decentralizzata.